Si tratta di un'amministrazione economica e crisi dell'Unione Europea. Il prezzo degli interventi Il interventi cioè, è così. <ride> sì, sì, sì, sulle regioni nazionali liberi, hanno messo le contribuzioni a fare, le ha recuperate, io molto in mente le compro. E però volevo fare un rilassamento, rapido per quanto possibile, la sua stessa Dal diario diventi poi, se c'è di questo diario di diventa disponibile nel secondo, in questo come abbiamo scritto, ci sono messi. che sono tantissime, tantissime, tantissime, borse, tantissime succede, la di tantissimi sussidi secondo me si sono ancora alcuni di questi filmati che stanno in testa sui nostri filmati più del 10% della è una 10% di tutti più piccoli è stata distrutta in un'altra cosa che mi serve da perché ciò mi questo tempo che noi iniziamo spesso è eh, la dimensione dei vecchi vecchi vecchi vecchi vecchi vecchi vecchi vecchi vecchi vecchi Di e le famiglie che hanno visto una riduzione delle concedenze. Ci Questo perché, in assoluto, eh, in quel quadro che ci sono, se ne prima con i pensionati, so, per non è che la competenza non è assolutamente la regge, ma nel comparto difendiamo sostanzialmente le pensioni e i pensionati. Allora, se la situazione è questa, vogliamo sì, il bene che concilia la prima parte dell'anno, ma dove viene fuori, viene fuori. потому что я под него придумал на этот но он просто не нужен, он скучный.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 fasi positivo, chiuderemmo la sedice, ma la segnale è un po' di pace, quindi è che è un pagnotto di buona è un po' di questa è la Il problema è che la gente certo, cioè, non ha il il che ne richiama il 2022-2023 è di una legge di il 2022-2023 fosse una legge di cassa, prima di essere oggi, è di dicembre 2022, e tutti quelli il 25, 2023, tutti quelli che il 2023, tutti quelli che hanno il 2023, che il 2023, tutti il 2023, il tutti Che rischio di sia una marginalità pressione a se sì, io un rapporto per costi fissi costi italiani di arte, cioè se io molti costi fissi della domanda su una locale, in a molti dei costi medi è a e quindi non c'è abbastanza, anche la non c'è una base dei costi di energia, speriamo che tutti i parlamenti, i di energia, cioè, tra mediamente del 20%. Questo è un posto che mi ha molto sotto, che non si è non forse in alcun caso, penso una cosa che va in il giro a più aggiunto di una pandemia. E poi una questione di mercato, non c'è un problema di indicare, perché tutti si domandano la le di devono essere però se io non lo la dove e ci sono delle cose non soltanto che stanno il rischio no, eh, okay. eh, eh, di 100 miliardi. Non è più alla fine, non è più a 100 miliardi. Tutto se lo dice una volta. Buongiorno a te. Signor, ci quindi miliardi, non è più a 5 miliardi, più a 2 miliardi che si è più a 2 la città politica eh, dei problemi, deve trovare la bilancio, Di di rapporto, di di rapporto, di oggi, non c'è un'altra cosa che si dice, c'è una parte di Ginevra, la parte di Toledo, non è che capire per che ma è una cosa che si dice. Se di Ginevra, per la difesa energetica, è l'interno di un'altra di queste raccolte, è il diritto di non è fare una discussione pazzesca, ma l'inflazione... non cresce come noi si richiesse e quindi siamo nella maglia ci presentiamo concretamente come funziona così un po' di tempo è normale ma in quello che sta dentro il computer è funzionato a questo livello molto meno dinamico e quindi secondo me mi sa che stanno abbastanza attenti perché ci sono queste cose quindi diciamo, questa è la nostra previsione di costruire un computer questo è quello che ci sentiamo a radere nel pittino 2023, eh, per noi, adesso avremo solo di un 0,2%, così le cose che vi stanno bene a meno. Però, per di eh, abbiamo Noi, questa distanza, se sono si svolgono sono una cosa meno male perché se per il confinamento, per il tutto, che il confinamento, è tanto più di 10, di loro, che più è più di 10, che loro che il è tanto più di è molto più di 10, che molto è molto più di 10, è molto più di 10, è molto più di 10, è molto più di 10, è molto più è molto più è è Grazie.